tutorial mostrerò come realizzare questa elegantissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta charm, per poterla realizzare sto usando due dei miei filati presenti sul mio sito filati Elsa e sono il filato della lana gatto linea calico nel colore bianco, ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 50% lana merino, 50% acrilico, mentre l'altro filato che ho usato è il Cashmirette della mistrico filati, che ogni gomitolo è da 25 grammi e è ed è 60% lana merino, 30% cashmere, 10% poliammide, due filati che si possono dire diversi da loro ma che come potete vedere vengono benissimo se lavorati per una creazione, usandole appunto uno per la creazione vera e propria e l'altra per rifinirla. Per quanto riguarda questa giacchetta che è una taglia S però come vedete mi veste larga, si potrebbe anche chiudere, ma io volevo creare appunto questa chiusura, mi era piaciuta tanto la giacchetta ferri quindi vi ho fatto una versione anche all'uncinetto, ho utilizzato. 350 grammi del calico e un gomitolo del cashmere se siete una taglia S ma la volete ancora più lunga dovete andare a prendere un gomitolo in più del, eh, della, del calico mentre se siete una taglia M vi occorrono 500 grammi del calico, se la volete larga quanto la mia e due gomitoli del cashmiret, se invece siete una taglia L, allora vi consiglio 600 grammi sempre del calico, per averla sempre larga o anche un po' più stretta ma più lunga e tre gomitoli del cashmiret, giusto per essere tranquille e se volete anche fare questo un po' più lunga io del gomitolo per fare questo e fare i polsi ho usato del tutto il mio gomitolo quindi per questo vi dico che per una M occorrono avere almeno due gomitoli perché sicuramente lo scarfo ehm, e la manica vi verrà più in larga e qui volete farla anche un po' più lunga quindi vi consiglio per questo due gomitoli anche se siete una taglia M e due gomitoli o anche tre se siete una taglia L ho lavorato con un centro numero 4 in descrizione vi lascio il link al sito appunto filati Elsa il mio sito eh, dove troverete tutti tantissimi colori del calico uh, quindi potete farle anche in altri colori, uh, per esempio ho il colore, ce li ho qui quindi vado a guardare ho il nero, c'è il rosso c'è il rosa, c'è il blu, c'è un mattone c'è un verde, a cui potete abbinare i colori del cashmiret di quelli ci sono un bellissimo colore uh, oliva o un bellissimo colore bluet che veramente andrebbero bene se tipo utilizzate il colore verde da poter metterci l'oliva vicino come colore, se vi piace i colori verdi e comunque le loro sfumature la lavorazione è semplicissima perché sono due giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questa trama molto particolare. Una volta fatti questi due giri, si arriva all'altezza degli scaffi, si divide la parte dietro dalle due parti avanti e si va fino a lavorare all'altezza delle spalle. A quel punto si cuciono e si vanno a fare le maniche. Per le maniche ho utilizzato lo stesso punto della giacca, quindi lo stesso punto, e le ho fatte abbastanza larghe, infatti vedete che non ho fatto diminuzioni, qui va a scendere. Anche perché il cashmere si lavora sempre con un certo numero 4, ma è leggermente più, eh, non doppio perché comunque è sottile, ma avendo questo effetto peloso... Eh, quando lo si lavora col 4 tende ad allargarsi, quindi si ha questo effetto delle maniche che vanno ad allargarsi e che io adoro tantissimo, poi sono tornate anche di moda una volta fatte le due maniche sono andata a creare una lunga striscia di maglie alte che ho cucito poi intorno allo scollo, in modo tale da poter fermare in questa maniera la giacchetta come vi dicevo però se voi non volete fermarla con il l'accetto potete fare una, dei giri di maglie alte attorno a tutta l'apertura della vostra giacchetta quindi anche sotto di lato chiuderla e in modo tale da poterla chiudere con dei bottoni. Questo è se la volete chiusa, io però preferisco che le giacchette mi vadano larghe, che si veda il vestito che indosso o comunque eh, la maglia che indosso sotto quindi preferisco che vadano in questa maniera. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando taggatemi sempre o sulla mia pagina Facebook Uncentano con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sfirozzare oppure mi trovate su Instagram come Elsa Faccio. E mi raccomando, già ve l'ho detto, se non utilizzate il mio stesso filato ma ne utilizzate un altro, contattatemi sempre per avere se avete dubbi o una volta che avete finito la vostra creazione. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra giacchetta io utilizzerò due filati quello della, della lana gatto linea calico il colore bianco e quello della Cashmirette della mistrico filati di cui utilizzerò questo grigio laverò l'intero la giacchetta con il calico mentre i polsi e per rifinire la giacchetta userò il Cashmirette. lavorerò su un campione ma vi dico già che io per la giacchetta ho montato 190 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 9 a cui poi va aggiunto una catenella per poter avere l'inizio uguale alla fine quindi mi raccomando per fare questa giacchetta che arriverà diciamo più o meno uh, all'altezza dei fianchi quindi se la volete chiusa mi raccomando mettete tante catenelle quanto avete largo o la seno o la um, circonferenza fianchi a seconda di cosa avete più e largo se invece come la volete con me aperta eh, la mia si potrebbe anche chiudere eh, con dei bottoni ma mi piace più il fatto di lasciarla aperta comunque calcolate sempre di mettere tante catenelle quanto misura la circonferenza o dei vostri fianchi o del vostro seno detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono a sta prima maglia alta quindi una e due Prendiamo il filo, saltiamo la prima delle nostre catenelle, la seconda e la terza. Entriamo direttamente nella quarta. Quindi, nelle catenelle di base, saltiamo 3 catenelle, entriamo in quella nella quarta, e andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo, andiamo nella catenella successiva. Andiamo a fare il nostro punto nocciola, o nocciolina come preferite chiamarla. Entriamo nella catenella, prendiamo il filo e tiriamo. Riprendiamo il filo, rientriamo nella catenella, riprendiamo il filo e tiriamo. Un'ultima volta, prendiamo il filo, entriamo sempre nella stessa catenella, prendiamo il filo e tiriamo andiamo a chiudere con una catenella tutte le maglie sul nostro uncinetto 2 catenelle 1 e 2 andiamo nella catenella successiva e andiamo a fare una maglia alta prendiamo il filo saltiamo 2 catenelle e quello che facciamo lo faremo per tutto il nostro giro quindi andiamo nella terza catenella andiamo a fare una maglia alta Prendiamo il filo, andiamo nella catenella successiva, un'altra maglia alta. Prendiamo il filo, saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e facciamo una maglia alta. Due catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo, andiamo nella catenella successiva e andiamo a fare il punto nocciolina. Quindi prendiamo il filo, entriamo nella catenella, prendiamo il filo, usciamo e ci alziamo. Riprendiamo il filo, rientriamo nella catenella, riprendiamo il filo e riusciamo. Un'ultima volta, prendiamo il filo, entriamo nella catenella, prendiamo il filo e usciamo. Prendiamo il filo e usciamo da tutti i fili che abbiamo sull'uncinetto. 2 catenelle, 1 2, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta salto 2 catenelle ricomincio da capo quindi entro nella terza e realizzo una maglia alta entro nella successiva e realizzo un'altra maglia alta prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 2 prendiamo il fila andiamo a fare il nostro punto nocciola quindi entriamo o nocciolina quindi prendiamo nella catenella prendiamo il filo usciamo e tiriamo Riprendiamo il filo, rientriamo nella catenella, riprendiamo il filo, usciamo e tiriamo. Un'ultima volta, prendiamo il filo, entriamo, prendiamo il filo, usciamo e tiriamo tutti con una catenella. 2 catenelle, entriamo nella catenella successiva e facciamo una maglia alta. Ancora, un'ultima volta insieme, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nella catenella successiva e vado a fare il mio punto nocciola o nocciolina. Entro nella catenella, prendo il filo, tiro ed esco. Prendo il filo, rientro nella catenella, prendo il filo, esco. Prendo il filo, rientro nella catenella, prendo il filo ed esco chiudo tutto con una maglia con una catenella 2 catenelle di separazione 1 e 2 entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta quindi questo è quello che facciamo per, per tutto il nostro primo giro andiamo a terminare il primo giro facendo salto 2 catenelle entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta abbiamo terminato così il nostro primo giro quindi mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo vado nella tra le due catenelle e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 2 catenelle successive e di nuovo vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 prendo il filo salto tutto e ricomincio da capo ossia vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo di 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 e 3 scusatemi 3 e di nuovo salto tutto vado nell'archetto di 2 catenelle di nuovo da fare 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il secondo giro terminiamo andiamo a fare una maglia 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle Una di 2 catenelle scusatemi 2 3 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo: 2 catenelle di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte una due, e 3 e terminiamo il giro andando a fare una maglia alta dove avevamo la terza catenella che qui aveva la nostra prima maglia alta questi sono i due giri che bisogna sempre ripetere per tutta la tezza del nostro cardigan della nostra giacchetta quindi mi giro con la lavorazione vi faccio vedere un attimo come rifare il primo giro dato che abbiamo una base diversa prima avevamo le catenelle e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendiamo il filo andiamo nell'archetto di 3 catenelle andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle 1 2 Prendiamo il filo, rientriamo nell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare il nostro punto nocciola o nocciolina. Quindi entriamo dentro, prendiamo il filo, tiriamo. Prendo il filo, rientro, prendo il filo e tiro. Un'ultima volta, prendo il filo, entro nell'archetto, riprendo il filo ed esco. Chiudo le maglie alte sull'uncinetto, 2 catenelle, 1, 2, rientro e vado a fare una maglia alta prendo direttamente il filo vado dove ho le due i due gruppi di due maglie alte di tre maglie alte quindi qui e vado a fare due maglie alte una e due e ricomincio da capo Facciamolo ancora un'altra insieme vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 Prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare il mio punto nocciola nocciolina. Quindi entro dentro, prendo il filo ed esco, prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco, prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco. Ho fatto questo per tre volte. Prendo il filo e chiudo tutte le maglie che ho sull'uncinetto, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro sempre nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare due maglie alte, una e due, e ricomincio da capo. Quindi vedete, stiamo rifacendo noi il primo giro. Quindi, come vi dicevo, sono due giri che vanno sempre ripetuti. Io, naturalmente, vi dirò quante volte lo ripetuti fino ad arrivare agli scarfi, e poi vi farò vedere come dividere le due parti avanti dalla parte dietro. Ho ripetuto il motivo per 12 volte quindi dal basso per arrivare agli scalfi ho ripetuto il motivo 12 volte vi ricordo che stiamo facendo una giacchetta quindi la voglio corta non che va lunga e adesso sono andata a mettere i miei marcatori per poter mettere i marcatori io sono andata a contarmi i miei motivi ossia questi vedete 12 ne ho 20 quindi che ho fatto ne ho messi 5 sul davanti e ho messo il mio marcatore 10 dietro e 5 sul davanti, da quest'altra parte mettendo il marcatore. Dopo il quinto gruppo, 1, 2, 3, 4 5, mi raccomando. Se voi avete quel numero dispari, quello dispari mettetelo dietro. Oppure, ehm, se volete, potete metterne eh, 4 avanti e 4 avanti, e mette di più dietro. Se volete che la eh, giacca vi vada più larga dietro, o se invece dietro volete che stringa avanti fosse più larga, allora mettete due motivi in meno dietro e mettete un motivo in più sul davanti. Quindi, eh, per essere. Se siete la mia stessa taglia, ma volete che dietro vi stringa di più, allora potete metterne 8 dietro e 6 davanti. In modo che davanti vi si chiuda come preferite. Io sapete che preferisco che le giacchette non si chiudano, quindi metterò 5 motivi avanti, sia da parte destra che parte sinistra, e 10 dietro. e Adesso andremo a lavorare sempre lo stesso punto, però in, um, eh, lavorando soltanto su 5 dei nostri um, eh, motivi. Andiamo a lavorare normalmente, quindi iniziamo il nostro giro andando a fare sempre: le nostre 3 catenelle: che sono stata prima maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di 3 catenelle. Facciamo una maglia alta, 2 catenelle, la nostra nocciolina. Quindi prendiamo tre volte il filo, chiudiamo e poi, di nuovo, 2 catenelle andiamo a fare un'altra maglia alta sempre all'interno delle 3 catenelle e procediamo a lavorare normalmente come abbiamo lavorato fino ad arrivare alla fine del giro in quel caso vi mostrerò come poi um, fare per finire il giro e iniziare poi il secondo la maglia alta e poi andiamo a fare le due maglie alte tra i due gruppi di 3 maglie alte e ricominciamo da capo quindi lavoriamo normalmente come abbiamo sempre lavorato fino ad arrivare alla fine dove abbiamo i marcatori e in quel caso vi farò vedere come andare a terminare la lavorazione e iniziare poi il nostro secondo giro allora sono arrivata dove ho il marcatore, ho fatto quindi la maglia alta la nocciolina e di nuovo la maglia alta. Prendo il filo, vado direttamente tra il, dove ho la dove ho messo il marcatore, vado a fare una maglia alta e ho terminato così il giro. Quindi mi giro con la lavorazione. Vado a fare giustamente il secondo giro. E lavoriamo come abbiamo sempre lavorato: quindi, 3 catenelle che sono sa prima maglia alta. Andiamo nell'archetto di 2 catenelle. E realizziamo le nostre 3 maglie alte. quindi Una. 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto di 2 catenelle successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e ricominciamo andando direttamente nell'archetto i di due catenelle. quindi vedete la lavorazione è sempre la stessa solo che lavoriamo su meno motivi eh, e poi io adesso continuerò così fino ad arrivare allo scalfo, alle spalle vi dirò quante volte ripeto il motivo mi raccomando poi faremo la stessa cosa anche da quest'altro lato e dietro e andremo sempre qui ehm, a chiudere a terminare il giro con una maglia alta e quando lavoreremo dietro inizieremo sempre dove abbiamo il marcatore facendo la nostra maglia alta e poi andando a lavorare il nostro il nostro motivo quindi maglia alta noccioline maglia alta dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle e termineremo la lavorazione sempre facendo la maglia alta qui in modo tale da avere sempre inizio uguale alla fine quindi io ripeterò questi due giri fino ad arrivare alle spalle vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e andremo poi a cucire le spalle per poi, poi per poi fare scusatemi la, le, le maniche allora, ho fatto quindi i miei scalfi, ho ripetuto il giro per due volte, quindi dal basso per arrivare fino alla spalla ho ripetuto i miei giri due volte e poi sono andata a cucire per un totale di 11 centimetri, cucendo per due motivi e mezzo, sia da questo lato che da quest'altro lato e adesso possiamo andare a fare le maniche eh, dove ripeteremo sempre lo stesso motivo allora per lavorare la manica lavorerò sempre con un certo il numero 4 e sempre con lo stesso motivo mi aggancio sotto con lo scalfo qui e vado a lavorare in questa maniera vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta 2 catenelle di separazione prendo il filo rientro sempre della stessa dove ho fatto le 3 catenelle e vado a fare la mia nocciolina quindi vado a tirare tre volte il filo e poi chiudo 2 catenelle 1 e 2 rientro e vado a fare una maglia alta prendo il filo salto una maglia alta orizzontale vado nella seconda e vado a fare due maglie alte una e rientro due prendo il filo Salto una maglia orizzontale. Ricomincio da capo, quindi entro nella successiva, e non vado a fare una maglia alta 2 catenelle, la mia nocciolina. Quindi prendo tre volte il filo, chiudo 2 catenelle e rientro. Un'altra maglia alta salto una maglia alta orizzontale. entro nella successiva. E vado a fare due maglie alte, una e due, e di nuovo. Salto una maglia alto orizzontale, vado a fare la mia maglia alta, le due catenelle, il punto nocciola o nocciolina, chiudo, una catenelle, 2 catenelle, e rientro maglia alta. Quindi continuo a fare questo per tutto il mio primo giro. Vi farò vedere poi come terminare, come iniziare il secondo. Non cambia niente alla fine, stiamo soltanto facendo il lavoro in tondo invece di che di farlo un giro di andata e ritorno sto terminando il primo giro ho fatto le due maglie alte entro nella terza catenella che qui leva la mia prima maglia alte vado a fare una maglia bassissima secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro dentro e vado a fare l'archetto di due catenelle e vado a fare altre due maglie alte una due. 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto 2 catenelle successive realizzo 3 maglie alte 1 2 3 prendo il filo vado direttamente nell'archetto 2 catenelle successive e di nuovo a fare 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 e eh, scusa 3 catenelle e 3 Vado nell'archetto successivo, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte: 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare poi come riiniziare a fare il primo. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le tre maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ora, per rifare il primo giro, con delle maglie bassissime, ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle e di nuovo andiamo a lavorare semplicemente le nostre 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientriamo e facciamo il punto nocciola, quindi nocciolina, quindi tiriamo tre volte il filo, 2 catenelle rientriamo maglia alta prendiamo il filo andiamo a lavorare direttamente dove abbiamo le tre Catenelle successive. Quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della manica. Vi ricordo però che io non farò tutta la lunghezza, mi fermerò un po' prima perché farò la, la parte più bassa eh, con il filo con il cashmere. Scusatemi, quindi l'altro filato quello grigio. Vi dirò naturalmente quanti motivi ho fatto con il bianco e quanti andrò a farne poi con il grigio. E poi eh, con il grigio faremo anche il bordino attorno a tutta la giacchetta. Ho terminato la prima manica ho fatto un totale di 15 motivi di cui, scusate 19 motivi di cui 15 l'ho fatto col bianco mentre gli ultimi 4 sono andata a farli con il grigio adesso andrò a fare anche la seconda manica e poi vedremo come continuare la lavorazione per terminare la nostra giacchetta una volta finite le maniche sono andata a lavorare di nuovo il cashmirette facendo una lunga striscia di 6 maglie alte lunga circa 120 cm che andrò adesso a cucire attorno a tutto lo scalfo naturalmente solo in alto in modo tale da poter chiudere poi la nostra giacchetta in questo modo naturalmente voi potete farla anche più lunga se volete fare un fiocco se volete che vi penda di, in basso intendo quindi diciamo che minimo dovete fare sui 120 cm Centimetri, ma potete farla anche molto più lunga, potreste farla anche più larga, più stretta. Io ho scelto 6-6 maglie perché, alla fine, è la misurazione migliore. Che sono circa 3 centimetri. Vedete quindi? Ripeto, adesso ho fatto questa lunga striscia che andrò a cucire intorno al collo del mio della mia giacchetta. Ecco, vedete, questa è la giacchetta. Io adesso andrò a cucire. Mi raccomando, quando dovete andare a cucire, fate in modo che le due strisce sotto siano della stessa lunghezza. Quindi calcolate bene quanti centimetri avete qui, li togliete dall'importo uh, dell'intera um, dell striscia di catenelle e quello che rimane lo dividete per due, in modo da sapere quanti centimetri far scendere la vostra striscia di maglie alte sia da questo lato che da quest'altro lato, e qui andare a cucire prima di farlo, mi raccomando fermate con dei marcatori la vostra striscia in modo tale da fare la lavorazione il più um, preciso possibile